Bentornati su MyFootballJersey, oggi vediamo questa maglia Statement Edition dei Toronto Raptor per la stagione 2023 in edizione Swingman! Questa maglia non mi dispiace, nella mia classifica prende 3 stelle. Bello il contrasto nero e rosso e bello questo fulmine riportato, diciamo, sulla, sulla trama. Il costo come al solito lo vedete qui sopra. Non aggiungo altro, un altro, un costo molto conveniente per una maglia fatta bene che arriva anche molto velocemente. Questa è arrivata in 21 giorni. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia.